zombie apocalypse buongiorno ragazze, come state? allora nuovo video che grigio aspetta se parlo piano però io non è di là che sto dormendo e niente allora io sono qua che sto facendo come sempre si sente prima e niente mi presento anche un bel caffè prendo il mio ultimo goccio di latte e questo è un altro pezzo che ci dunque eh, io ho sentito che dalle vostre parti tra un po' ci sarà non lo so brutto tempo non ho idea però ho sentito dire così speriamo che mi si attengano perché già vorrei andare al mare comunque vabbè niente quindi non saprei non saprevo. e niente ah questo vestito anche questo mi ha trovato lato una nonna ed è bellissimo mi piace davanti mi basta la pena sono state tremate siete sotto tavolo della della cucina stavolta e, e niente questo è quindi ragazzi che dirvi oggi come oggi eh, stavo per di fare un video blocco non so se lo faccio durare molto o se o se non lo so ragazze uh, si vedrà non ho idea Aspettate un secondo Allora, qui volevo eh, posizionare il capelletto in un'altra maniera Ma allora, non lo so, aspettate Allora, riecco, vi dovete mettere per forza così Perché se vede il capelletto uno poi si altera perché Lascevo le riprese, è ovvio, è giusto, mi sembra giusto così Allora ragazze, io ho messo un po' più in basso, ma che se ne tanto poi vado a riprendere anche di là e niente. Quindi per adesso mi faccio un po' di latte e poi faccio altre cose. faccio vedere il mio outfit aspettate un attimo un secondo eccomi vi faccio vedere il mio outfit vedete eccolo qua questo mio vestito per stare in casa ovviamente non lo porto nulla fuori questo è il mio outfit da casa ovviamente di qua questo buon tanto volevo volevo ripiare ma non c'è poco da lavare e comunque va bene Vieni questo signalzo anche vabbè ci vediamo dopo da dai allora sono le 7.32 e niente quindi eccomi qui e non lo so mi sa che mi torno a messa a posto e poi alla mesta persona e poi ovviamente ehm, non so aspetto che si sveglia mia onna perché sono le e e 33 adesso e 1 ecco ragazzi finalmente allora mi stavo raccontando che eh, ieri ho guardato un sacco di cose belle in televisione a partire da eh, si chiama di film di mm, Matteo bellissimo quel film è una serie tv non so come comunque non, non è una serie tv è una soap no una fiction scusate no mi sono confuso io una fiction e poi mentre guardavo la fiction mi sono guardato i vostri video non dico tutti fila perché il tempo è poco ed è quello che il tempo quindi per l'appunto non mi sono guardato tutto i vostri video ma alcuni sì mi ho guardato quello della Eli non è Eli Elisabetta un'altra Eli Eli Valsecchi mi pare si chiama sì mi pare che sì poi mi sono guardata il canale di Ed, Matilde Baldi e il canale della Stefi e il canale scusate di moglie ma non si può fare niente perché ho aperto le finestre perché non, non si può stare, è troppo caldo e non te la posso far resistere con le finestre chiuse e le porte chiuse, quindi ho dovuto aprire tutto, cioè, da come facevo colazione e tutto il resto, comunque non vi preoccupate. E niente, quindi vi stavo a dire cose. Um, Matilde Baldi e tutti gli altri canali che mi piacciono molto, come il canale della Stefi, Marco Vigidoro. Tutti quelli, se riesco ve li leggo tutti nell'info box, se riesco, non è detto, però ci... provo a ricordarmelo, provo a ricordarmelo e volevo mettere anche tutte le descrizioni dei miei video, tutta la descrizione dei miei video, anche negli altri video, ma non so quando lo farò più o mai, perché non è che è stancante, però chi vuole lo guarda che no non lo guardo i miei video, non voglio visualizzazioni eh, forzate, quindi vabbè cioè. e niente. Quindi mi sto guardando appunto i vostri canali YouTube e adesso per giunta sto guardando ehm, ancora il canale di Valsetti stamattina. Poi ogni tanto squircio su Instagram, su TikTok ci sto stando poco e niente, però ogni tanto ci vado su TikTok, perché c'è anche un profilo su TikTok, se non lo sapete. Mi chiamo Melania Beauty e Makeup o Melania Makeup e Beauty o qualcosa del genere. In caso mai vi linkerò anche col canale di, di TikTok nell'info box andate cliccateci se vi interessa e poi cos'altro dirvi mm, queste settimane sono tutta impegnata quindi non so fino a quanto riuscirò a registrare i video e, e niente questo è quanto o cosa devo dirvi? ah sì ho un sacco di ricordi in mente che è una cosa impressionante ricordi di quando ero piccola che ogni tanto mi vado a guardare tipo le foto di famiglia o anche perché no mi ascolto le musiche di quando ero piccolina e tra l'altro ci sono ancora riuscita perché mi sono riuscita con quelle canzoni tipo giocherò fornaciari giocherò Fornacciari con donne bellissimo quella canzone donne bellissimo poi bellissimo bellissimo bellissimo veramente poi sono cresciuta con Cristina D'Avena, Cristina D'Avena è fantastica, adoro Cristina D'Avena. Dopodiché sono cresciuta con Lupin, eh, eh, che è un, un cartone animato che è bellissimo, un cartone animato in poliziesco. E infine sono cresciuta anche con Serial Moon, che tra l'altro ha anche preso la lo zaino di se lo è stato arrivato dai miei nonni è bellissimo ah, vi, ripeto, vi ripeto se, eh, se mi sentite parlare così a voce bassa è perché non voglio svegliare mia nonna ma penso che tra un po' che detto il sveglierà come oh, sentendomi parlare così però vabbè ce ne facciamo una ragione e niente il video penso che speriamo che diventa più lungo possibile perché oggi ci sarà una giornata intensa, non so quanto sarà intensa, ma ho bisogno di raccontarvi più cose, cioè di farvi venire con me nella giornata, anche se sono venite direttamente con me, però vi racconto strada facendo, come dice Claudio Baglioni, Claudio Baglioni, tutto ciò che faccio oggi non ve lo faccio vedere, metto ogni top, ogni top, ogni top, sì, ciao, come no? <ride> Ogni tot stop il video e poi eh, mi riprendo quando ho finito le... di fare altre cose. Oggi mi dedico molto altre cose oltre che al canale, però mi dedicherò. Dovrei pulire, fare coso, anche se non ho voglia, ma lo farò senz'altro. E niente. E adesso sono le, aspettate, sono le 7.43 la 7.43 e eh, non ho ancora messo le degli occhi il collirio ho preso tutti gli antidolorifici di questo mondo però per quanto riguarda i denti che poi non le sto più prendendo perché ho smesso solo di prenderli no vabbè in realtà è da un bel po' che l'ho smesso perché se continuo con gli antidolorifici mi spacco lo stomaco non è il caso anzi sto andando più che altro al dentista anche io ho smesso di andare dal dentista però dovrei andare a tempio e, e tra l'altro mi devo anche informare e dico informare se c'è un pulmo per tempio perché non lo so se non c'è è un bel casino o per ovviamente non lo so si vedrà è così e niente no, mia nonna oggi ha preso il balzo il palla al balzo come si dice la palla al balzo non si sveglia più che strano un po' Ah è quasi ora, sono alle 7.44 anche se non proprio Se non proprio quando si sveglia Eh sì, adesso avete capito bene Sono ancora sonnata C'è ancora un po' di sonno ma non mi importa Mi devo anche svegliare in qualche modo Cioè, Mi devo proprio svegliare non mi che stanno facendo questi Io vuole sapere che cavolo stanno facendo là fuori se te ne controllo non si vede niente boh non lo so si stanno combinando e tra l'altra parte della casa nostra boh non ho idea non ho idea di cosa stanno combinando aia ah, yeah. stanno vendendo i per i piccoli ai piedi che fastidio Ah. No, non sto scherzando, ragazze. Cioè, fanno i quali a questi piedi. Boh, vabbè. E niente. Eccomi. Allora. Boh. No, non mi so dire che chiesto è tanto pieno, ma sto chiasso. Ho proprio tanto sonno, eh. Lo so, non è bello perché mi sbadigliare, ma che ci posso fare? Ciao, vero aspettate. E niente ragazzi, tra poco io chiudo perché. aspettate, che... io la testa un po' tagliata. Allora, dicevo, io tra poco chiudo il video perché si è fatto anche troppo lungo. E ci si becca un prossimo video, Già sto ciò non lo sopporto più, vabbè. Quindi ci vediamo in un prossimo video trucco, se mi riesco a truccare. E niente, come sempre seguitemi su tutti gli altri social, a partire da Facebook, Youtube, che vabbè scrivetevi va, se vi fa piacere, senza, altro, senza forzature, ci manca la persona quello. E seguitemi su TikTok e Instagram come youtube per melani trettino basso 8 basso 8, 8, 8 ok e niente su TikTok vi metterò il link nell'info box di Instagram e Facebook e appunto anche il mio canale YouTube per chi volesse iscrivervi a fare il schermino iscriviti e niente e noi ci si vediamo al prossimo video. Ah, a proposito, oggi avevo intenzione di fare tante altre cose, come per esempio, non so se devo fare commissioni fuori o che cosa, non mi vedete cosa mi farà fare mia nonna, cercherò di impegnarmi, non alla massima, farò quello che posso, ovviamente. Perché non so se, per chi lo sa, perché non è il nuovo del canale, o è nuovo, anzi scusate, perché più altro è nuovo del canale, ci tengo a ribadire che... Io vivo come nonna, però ehm, sono da anni, che da 90 91 che vivo con lei, 24 ore su 24, non posso lavorare e non, e non devo lavorare perché sto bene così. Quindi, ragazzi, lo so, e lo so, lo so, lo so, che non mi devo giustificare, ma perché mi sembra ovvio che se non ve lo dico non lo saprete mai, però... Non mi posso permettere di lavorare perché non sto bene. Però vabbè, il resto, ti, come, come vedete adesso, adesso, come adesso, sembra che sto bene, non c'è nulla, però non posso lavorare perché, perché non sto bene, ragazzi. Quindi eh, se faccio YouTube, YouTube non è un lavoro per me, e lo ribadisco, è un hobby, una passione. Hobby in inglese vuol dire, per chi non lo sa, lo sa. Lo dico per quelli che non sono tanto esperti di inglese, ma ne dubito, ne dubito. E YouTube per me, lo dico in italiano: è una passione, non è un guadagno, non mi interessa guadagnare. Se le visuali arrivano bene sono no, boh, buono, pace, amen. Non muore nessuno. E per quanto riguarda invece cantare e fare altre cose, se riesco a portare qualche cosa, qualche vlog casericcio dove io canto e dove io chiacchierò tra la chiacchierare e il cantare. Non so neanche me cosa mi uscirò fuori, ma sempre ci posso provare a cantare. Non lo so neanche se mi uscirà bello o brutto, che, che, che sia, però voglio provare a cantare. Lo so, la voce non è il massimo, perché ho una voce che dà sonnolenza però perché mi segue pace. Perché no? È libero di guardare altri canali YouTube. Io non sono l'unico canale che c'è sulla faccia di YouTube, quindi perché dovete seguire per forza a me? Se c'è altri canali YouTube, eh, ragazzi, questa è la vita. E o prendere, prendere o non prendere, accettare o meno. E niente. Dito sto durando anche troppo. Ehm, che dire? ci si vede al prossimo video che ne dite? questo video non so se tagliarlo o meno ma ci provo, non lo so, ciao! vi ah, raccomando, seguitemi se vi va, non per forza dura anche lì ciao!